quindi vuoi passare all'italiano da me quindi quello che Dio sta facendo qui sarà qualcosa di grande lo che Dio sta facendo per qui va a essere grande okay. siamo soltanto al secondo anno siamo solo al secondo anno però quello che Dio ci sta dando noi qui però quello che ci sta dando qui sarà qualcosa che cambierà il mondo sarà qualcosa che cambierà il mondo okay. Non è una piccola chiesa differente. Non è una piccola chiesa differente. Dio da noi tirerà fuori un movimento che cambierà, trasformerà le chiese. Dio va a saccare da noi un movimento che cambierà, trasformerà le Chiesa. Come lo fa? Non lo so. Come Però... lo farà? Non lo Questo sa lui. Questo lo va a fare però già ci sta guidando a fare le cose in maniera differente però già ci sta guidando a fare le cose in maniera differente e io posso dire nelle vostre facce che le cose funzionano differentemente io posso vedere in vostra scala che le cose funzionano differentemente che stiamo realizzando una chiesa differente che stiamo realizzando una chiesa differente quindi prima ero lì seduto mentre stavamo nell'intercessione e stavo io adesso lì sentato e Dio mi ha dato un versetto Io mi un versicolo Detto questi versetti sarà quello che succederà con la Chiesa. Questo versicolo sarà lo che passerà nella Chiesa. Perché la Chiesa non crescerà. Perché la Chiesa non va a crescere. Si moltiplicherà. Si moltiplicerà. C'è una differenza tra crescere e moltiplicare. C'è una differenza tra crescere e moltiplicarsi. In matematica c'è una differenza tra fare più e fare per. C'è una differenza tra sumare e moltiplicare. Non so se conoscete la storia del gioco degli scacchi? Non so se conoscete la storia del gioco degli... scacchi. 3 H3 Questo gioco fu inventato nel medioevo? Questo gioco fu inventato nel medioevo E la persona che lo inventò lo fece per un re eh, molto importante, arabo? La persona che lo inventò lo hizo per un re molto importante Era un Arabo e quindi il re ti ha questo e gioco. E al re le gostò molto questo gioco. Che disse chiedimi quello che tu vuoi e te lo darò. E gli dico, chiedimi che chiedi e te lo darei. E quest'uomo rispose molto semplicemente. E questo uomo rispose, semplicemente. E hombre, eh, contestò molto facilmente, gentilmente. Sì. dice c'era la, la scacchiera, no? La tavola della C'era la, la tavola dell'acquedresse. E gli disse, allora. Per la prima casella sono due granelli di, eh, di riso. Per la prima son gra, eh, gran, casella sono due grani. Grani Semilla di arroz. Per la seconda casella sono quattro semi di grano. Per la seconda casella sono quattro semi di arroso. La terza casella la sarà uguale alla seconda moltiplicata per la prima. Eh, la tercera casilla sarà uguale a la primera. la La casilla a la terza moltiplicata per la seconda. La casilla sarà sarà de la casilla per eh, la casilla. E questo re arabo lo guardò strano. E questo re arabe lo mirò raro. Dice, cioè, ma veramente stai chiedendo solo questo? Però di verità sta chiedendo solo questo? Io gli ho detto, ti darò tutto quello che vuoi. Io gli ho detto, ti darò tutto quello che chiedi. E questo mi disse, no, questo è sufficiente. No, questo è sufficiente. E quindi tutti i matematici dell'epoca si misero a contare quanto grano, quanto grano, quanto riso gli dovevano dare. E tutti i matematici si iniziarono a contare quanto grano, quanto semigli e quanto avevano che dare. E alla fine non arrivarono a finire i conti. E non llegaron a terminarli. Perché la quantità era così esagerata che non c'era grano in tutto l'impero per poterglielo dare. Perché la quantità? Non terminarli perché aveva tanto arroz che ha pedito che in tutto l'impero non aveva. Perché la moltiplicazione è differente dalla somma. Perché la moltiplicazione è differente dalla somma. Quelli che hanno studiato le prime lezioni del, del secondo anno del mentorato, le prime del mentorato hanno studiato l'interesse composto. composto. E quello ti spiega come l'esplosione, le, l'esponenziale, come diceva il che va aspettando ah, con l'esponente, così sarà la nostra crescita. Ah, sì, nostra... E il Signore mi diede Isaia 54, versetto 2 e versetto 3. Dios me dijo, Isaías 54, 2 y 3. Leche. Ensancha el sitio de, de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extenidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Porque a, a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y a, habitarán las ciudades asoladas. Dio ci darà di abitare le città deserte. Dio ci darà di abitare città asolata. Non è qualcosa che è soltanto qua. Non è qualcosa che passa solo, solo qui. Ci estenderemo a destra e a sinistra. Arriveremo in ogni città, in ogni nazione. Vamos a in cada città, in cada nazione. In, in ogni continente. In cada continente. Trasformando la realtà trasformando la chiesa, la iglesia perché Dio ci ha chiamati come una famiglia perché Dio si chiamò come famiglia mm. questo, tempo questo tempo di anniversario è bello perché ci fa capire una cosa è lindo perché non so è di algo che noi non abbiamo una chiesa che non abbiamo una iglesia abbiamo una famiglia abbiamo una famiglia mm. ed è questo quello di cui abbiamo bisogno questo è quello che necessitiamo quando Dio si rivela quando Dio si eh, si muestra rivela il concetto della famiglia. famiglia. Non so se ci avete mai pensato. Non so se siete mai pensato. però Dio Padre si poteva rivelare da solo. però Dio, Dio Padre poteva rivelarsi solo. però Decise di mandare un figlio per rivelare se stesso. però Decise di mandare a suo figlio per rivelarsi a si sí mismo. cioè quello che Dio rivelò, o sea, lo che Dio mostrò. Era la famiglia. Era la famiglia. Dio lo rivelò a se stesso. Dio no, non lo rivelò a se sí stesso. No, no, non apparì e disse questo sono io. Non apparì e disse questo sono io. Dice che ha visto Gesù, ha visto il Padre. Dice, chi è Gesù è Gesù, è il Padre. Quindi noi oggi possiamo avere la rivelazione di Dio grazie al fatto che Dio mandò un figlio. Entonces possiamo avere la rivelazione di Dio grazie a che Dio mandò a suo figlio. E questo ci parla del disegno di Dio, che è un disegno di famiglia. Io sono del disegno di Dio, che è un disegno di famiglia. Non è un disegno di locale. Non è un disegno, di un, un disegno locale. Di un locale. Di, di un locale, una struttura. Ma è un disegno di una famiglia. Per questo noi parliamo tanto della paternità spirituale. Per questo parliamo tanto della paternità spirituale. Perché la paternità è la chiave affinché le cose funzionino nella nostra vita perché la paternità è la chiave a, a... per che le cose funzionino funzioni. oggi vediamo 5 minuti di perché 5 motivi di perché è importante la paternità oggi abbiamo 5 motivi perché la paternità è importante la paternità è importante la paternità è importante perché Dio ragiona in base a principi perché Dio ragiona basandosi in principi in base a delle regole in regole e Dio ha stabilito la regola, il principio della famiglia. E stabilizò come regola il principio della famiglia. Lui aveva un figlio, era una famiglia. Él tenía un hijo, él tenía una famiglia. E un una E Abramo disse, in te saranno benedette tutte le famiglie. E Dio a Abramo, in te saranno benedette la tua famiglia. Quindi Dio ragiona con i suoi principi Entonces, e se noi seguiamo i principi la nostra vita funzionerà e se seguiamo i suoi principi la nostra vita funzionerà purtroppo l'Evangelio moderno ci ha un poco danneggiati eh, Lamentabilmente l'Evangelio di oggi lo pues, ha un poco danneggiato. perché ci fa pensare ah va bene eh, arriverà questo grande unto di Dio Porque no necesitas pensar, ah bueno, va a llegar este... Un giro. Un giro. Un giro, un giro de, Dios. de Dios. Que así porterá algo, un cuore de di, di di plástico. y ahí va a llevar algo un, un corazón. corazón de plástico. Como esto. Como esto. Lo lancerá. Lo va a lanzar. Y todo lo que tocará questo este allora cambiará la vida. Y todo lo que va a toccare este corazón cambiará la vida. Y la gente se cae. Y la gente cae. Però quando si alza, però quando si levanta, niente è cambiato. Non cambia nulla. Solo è stata un'emozione. Solo è stata un'emozione. Ma non è stato un cambiamento. Non fa un cambiamento. Perché Dio ragiona in base ai principi. Perché Dio ragiona eh, basandosi in principi. Se noi mettiamo in pratica il principio, se noi mettiamo in pratica i suoi principi, il principio funzionerà. Il principio va a funzionare. Dio ha dato alla terra delle leggi. Dios dio ha dato alla terra delle leggi. A tierra a las leyes. La ley la las leyes de la gravidad. Si lancio una mela en aria. Si lancio una manzana non el aire. No, puedo a destra, a no puede ir a la derecha o a la izquierda. in testa. Te va a caer en la cabeza. Ahora bueno, tú puedes pregare cuanto vuoi tú. Puedes orar cuanto quieras. Puedes dijunar cuanto vayas Puedes eh, ayunar cuando, cuanto quieras. Pero si lancio una mela in aria. una manzana en el aire. Perché esiste un principio di Dio? Perché esiste un principio di Dio. Questa mela ti cadrà sulla testa. Questa manzana va a creerci nella testa. Allora dobbiamo conoscere i principi di Dio affinché la nostra vita possa eh, funzionare. Quindi dobbiamo conoscere i principi di Dio per para... che funzioni. E la paternità è uno dei principi fondamentali della parola di Dio. E la paternità è uno dei principi fondamentali di Dio. Lo vediamo quando... Eh, Gesù ci parla del nostro prossimo lo vediamo quando Dio ci parla del nostro prossimo perché Gesù dice che tutta la Bibbia perché Gesù dice che tutta la Bibbia la si può eh, riassumere in due cose si può riassumere in due cose ama Dio ama e ama il tuo prossimo e ama il prossimo però molte volte non abbiamo capito chi è il nostro prossimo però molte volte non sappiamo chi è il nostro prossimo e Luca 10 Luca 10. dal versetto 29 ci parla di tutta la storia 19, de, de la in cui c'è un uomo che mm. è rimasto vittima dei ladri hai un uomo che è stato vittima dei ladroni e ci sono tre figure, tre persone che passano vicino a, questa, a questo ferito hai tre persone che passano cerca di questo ferito tre 13. leggiamo Vamos a versetto 29 al versetto 37 versetto 29 al versetto 37 ma lui chiedendosi giustificarsi a si sí stesso disse a Gesù e chi mi prossimo? firmato quindi Gesù racconta tutta questa storia per rispondere alla domanda chi è il mio prossimo? Gesù racconta tutta questa storia per rispondere a questa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y el de Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericho y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que se asesinó no un sacerdote por el, aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado más un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia llegándose viendo sus heridas echando aceite y vino poniendo su cabalgadura llevóle al mesón y cuidó a él y otro día a partir de sacó dos denarios y diólos al huésped y le dijo cuídamele y, y todo lo que dé más gasto gastare e io quando ve la te lo pagherò. Quindi ci sono tre persone che vedono questa questa questo ferito. Cosa di tre persone che vedono ste righe? Il primo è un sacerdote. È un uomo che conosceva la Bibbia, È un uomo che conosceva la Bibbia. Ma quando lo vede se ne va, però quando lo vede se va. Il secondo è un levita, il secondo è un levita. Una persona che adorava Dio, una persona che adorava Dio. Però lo vede e se ne va, però lo vede e se ne va. Ma c'è un terzo. Un che era il samaritano. era il samaritano. E il samaritano nessuno lo poteva vedere. Il samaritano nessuno lo poteva vedere. Era considerato da tutti lo scarto della religiosità. Era considerato da tutti il deseggio il... della società. Però il samaritano si ferma e soccorre il ferito. Però si separa e lo soccorre al ferito. E quindi attenzione, verso 36, importante. Il, il, il ciclo 36. ¿Quién pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? ¿Quién de estos tres, es el próximo? De estos tres fue el prójimo? ¿El Levita, el sacerdote o el samaritano? El Levita, el sacerdote o el samaritano. Entonces el prójimo no es el que está a tierra cerrado que tú debes ayudar. No es el que está cerrado del suelo. Quello che tu devi aiutare. Perché tienes che tienes aiutare. Il prossimo è colui che ti aiuta. Il prossimo è aquel che ti aiuta. Non so se mi state comprendendo. Sì. Non so se mi intendete. Quale di questi tre? Quale di questi tre? È il prossimo. È il prossimo. Il prossimo non è il povero a terra che tu devi aiutare. Il, pro il prossimo non è quello che ti che aiutare. Il prossimo è colui che ti ha aiutato. Il prossimo è a quel che ti ha E la Bibbia dice che tutta la Bibbia può essere racchiusa in queste due cose. E la Bibbia dice che tutta la Bibbia può serrarsi e in queste due cose. Ama Dio. Ama Dio. E ama il tuo prossimo. E ama il tuo prossimo. Cioè ama coloro che ti hanno aiutato. O sea, ama a noi che ti hanno amato. Gesù ha aiutato tante persone. Gesù ha aiutato molte certo persone. Però di quelle persone poche sono andate a dirlo a Gesù a dirgli grazie. Pero de esas personas pocas volvieron para decirle gracias. ¿Cero 10 una... lebrosos. ¿Cero no? Habían 10... Diez... ¿Con lepra? Eh, ¿Enfermos de lepra? Pero solo, uno, interior, di, di Pero solo uno volvió para darse las gracias. Y entonces uno de los principios fundamentales es amar el nuestro próximo. Entonces uno de los principios fundamentales... Amar nostro Amare il nostro Padre spirituale. Amare il nostro Padre spirituale. Efesini capitolo 6, versetto 2, versetto 3 dice così. Efesini capitolo 6. 6. 6 Versicolo 2 e 3. Capitolo 6. Versicolo 2 <coughs> e 3. Salvo. ¿Supongo que lo sé? ¿Filipés? Sí. Versículo 2 y 3. Muy bien. Capítulo 6. Lo... Ah, ok. Versículo <tose> 2 y 3. Muy bien. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando honra no a tu, y, tu y... padre, entonces, ora a tus padres e le cose ti andranno bene sulla terra e, e avrai una vita, larga. Ti una vita larga quindi se vuoi vivere tanti anni Entonces, años, non è importante smettere di fumare, non è importante di fumare o fare sport o fare anche se è buono farlo non sto dicendo che è sbagliato che è buono farlo però la Bibbia ci dà questo principio. Però la Bibbia ci dà questo principio. Che se noi onoriamo i nostri padri, che se noi onoriamo i nostri padri, le cose ci andranno bene sulla terra. Le cose non andranno bene sulla terra. E avremo una vita lunga. E tendremo larga vita. Io ho conosciuto molte persone in Italia. Conocivo molte persone in Italia. Vecchietti. Viejos. Di 100 anni. Di 100 anni. Con la sigaretta. Fumando. E tu dici, ma questo si fuma... 50 sigarette al giorno. E tu dici, se stesse, fuma molto. E tiene 100 anni e continua a vivere. E tiene 100 anni e si sigue vivendo. Però se tu gli chiedi. Però se tu lo chiedi. Che cosa hai fatto con i tuoi genitori? Che esiste con tuo padre? Se... No, io sempre li ho nato. No, io sempre li ho rispettate. sempre. Ho sempre vi ho rispettati. Sempre li sei rispettati. rispettato. Sempre ho fatto tutto quello che potevo per aiutarvi. Sempre il settore che potevo far arrivarvi. E Non si rendono conto che nel fare questo, no che esto, Loro no. stanno rispettando un principio della parola di Dio. No. E loro rispettando un principio della parola di Dio. E quel principio funziona. Principio funziona. Perché Dio ragiona in principi. Perché Dio ragiona in principi. Quando noi smetteremo di pensare che Dio ragiona in emozioni, quando noi smetteremo di pensare che Dio ragiona in emozioni e capiremo che Dio ho ragione i principi, dobbiamo sentire che Dio ho ragione i principios. Allora cercheremo il principio alla base del nostro problema. Entonces buscaremos el principio de base del nostro problema. Amén. Vuoi avere una vita lunga? Vuoi avere una vita larga? Onore i tuoi genitori, Questo è il principio, è il es principio. Anche a livello spirituale, a livello spirituale también. Vuoi avere una vita lunga? Vuoi avere una vita larga? Onori i tuoi padri spirituali, onorato i tuoi padres. Le cose ti andranno bene e avrai una vita lunga Dio ragiona in principi. Dio ragiona in principio non si può ingannare e in questo secondo anniversario noi dobbiamo tenere chiaro davanti agli occhi che quelli che devono cambiare siamo noi perché che devono cambiare sono noi non deve cambiare Dio non deve cambiare Dio Perché spesso diciamo, ah, Dio non mi risponde. molte ah, Dio non mi risponde. Dio è cattivo. questo è Io sto pregando da tanto tempo. da molto tempo. Signore, fai morire mio marito, così mi sposo un'altra persona. Signore, fai morire mio marito, che mi marido, me caso con un altro. Ah, Dio è cattivo perché non mi risponde. Ah, Dio è malo. Però che dice la Bibbia. Però che dice la Bibbia. Che se chiediamo qualcosa che secondo la sua volontà. Che se vediamo qualcosa che secondo la sua volontà. Lui ci risponde. E non scontesta. E quindi tu puoi pregare che muoia tanta gente. Tu puoi sapere che muoia tanta gente. <risa> Anche la sua c'era. <risa> <Anche> la sua. <suegra. risa> Però non è la volontà di Dio. Però non è la volontà di Dio. E quella preghiera Dio non ascolterà mai. E questa ora Dio non la va a ascoltare. Vai invece la parola di Dio. Va alla parola di Dio. Vinci il male con il bene. Gana il, il male con il bene. Ama coloro che ti maltrattano. Ama lo ti e danno. Prega per i tuoi nemici. Ora parla tu nemici. Anche tua suocera. Tu suocera mia. E così sarai chiamato figlio di Dio. E così sarai chiamato hijo di Dio. Ah ma questo non mi piace Ah ma questo non mi piace Ah io preferisco che venga il profeta da fuori Ah io preferisco che venga il profeta da fuori E che mi butti il cuoricino unto E che mi tira il corazon E in modo che muore mio marito Para muore mio marito E così che Dio mi metti il principe azzurro sul cavallo bianco E mi metti il principe azzurro e il cavallo bianco. Non funziona così Non funziona così Dio ragiona in principi spirituali. Dio ragiona in principi spirituali. Metti in pratica la parola e la parola funzionerà. Metti in pratica la parola e la parola va a funzionare. Come fa a crescere la Chiesa? Come può crescere la Chiesa? Molti pastori me lo chiedono. Come fa a crescere? Come può crescere? Che, che dice la Bibbia? Andate per tutto il mondo. Io appro ah, tutto il mondo. Predicate il Vangelo. Predicate sí. il Vangelo. Chi avrà creduto sarà salvato. Chi avrà creduto sarà salvato. Chi non ha creduto è già condannato. Chi non avrà creduto è già condannato. Ma se noi non andiamo a predicare. Ma se non no, no vogliamo. Come si convertiranno? Come si vanno van a convertire? No, è che all'improvviso arrivano. non è che deve prendere. Sì, può succedere. Può passare. Ma in qualche maniera bisogna predicare la parola. Però in qualche maniera hai aquí... che predicarle la parola. Il principio deve funzionare. Il principio deve funzionare. Se no Gesù ci lasciava scritto un'altra cosa. Porque, se no, Gesù non scritto un'altra cosa. Diceva agli apostoli, Dice apostoli. no, non andate. No, noi non no vai. Aspettate di ricevere lo Spirito Santo. E, Spirito Santo. e dopo di poi mettete a fare tanti bei con certi cristiani. Luego, Os ponéis a hacer conciertos cristianos y metré a far remolinando, remolinando toda la giornata. Y os ponéis a hacer remolinando todo el día. Y vedrete que todos los fariseos cambierán. Y, y vas a ver que todos los fariseos van a cambiar. Y, y ellos también re, remolinarán. No, no. <risa> Son dovuti a predicar la palabra. Eh, ha tenido que predicar la palabra a rischio de la loro vida, a rischio de su propia vida. E questo diceva qualcuno ieri mentre stavamo evangelizzando. Questo diceva a qualcuno ieri. Quando stavamo evangelizzando. Quando stavamo evangelizzando. Qui la gente è tranquilla. La gente è tranquilla. Ti ascolta. Ti ascolta. Io mi sono trovato in situazioni in cui mi stav ci stavano prendendo con le mazze. Mi incontrato in situazioni che mi pegan. Per parlare di Gesù. Per parlare di Gesù. È tempo di tornare alla parola. È tempo di ingressare alla parola. Mettere in pratica la parola. Ponerla in pratica. Sì. E la parola funzionerà. E va a funzionare. Lo so che non piace a molti questo. Si è che non le gusta a molti. Però questa Però è la realtà. realtà. Però questa è la realtà. Molti si iscrivono al ginnasio per dimagrire. Molti si appuntano al ginnasio per dimagrire. Vanno al giorno. Vanno vale, al primo giorno. Vanno al primo <ride> giorno. Se non è troppo faticoso. No, è più pesato. Vai a mangiare al McDonald's. al Però se tu vuoi ottenere dei risultati. Eh, però se quieres ottenere risultati. E il resto lo sa bene. Io lo so bene. Devi sudare. Devi sudare. Il problema grosso è che non siamo disposti a pagare un prezzo. Il problema grande è che non siamo disposti a pagare il prezzo. Ci piace così tanto stare nella nostra comodità. Nos gusta molto stare nella nostra zona di conforto. Mm. Quando invece dobbiamo fare la volontà di Dio. Quando dobbiamo fare la volontà di Dio. Però tutto questo sta cambiando. Però tutto questo sta cambiando. Eh? Perché la parola viene predicata. Perché la parola viene predicata. E la parola cambia quello che que noi vediamo. E la parola cambia lo che nostri... Nuestros... Eh... Vemos. Vemos. Ci sono persone che i genitori non li pensano. Hai persone che i los padres non lo pensano. Sono fatti vecchietti, li abbandonano. si li abbandonano. E neanche li chiamano. Come chiaman. può Dio benedire la vita di una persona così? Come può Dio benedire la vita di una persona così? Onora tuo padre e tua madre. tua madre. Le cose ti andranno bene sulla terra. Le cose ti andranno bene sulla terra. E così avrai una vita molto lunga. E questo vale anche nella chiesa. Questo vale anche nella chiesa. Però come capisco che è mio padre? Però come mi intendo che non è mio padre? Quando ha io che iniziò a parlare di paternità. Quando Dio mi iniziò a parlare di maternità. Quando io iniziato, di avevo molte opportunità. Teniamo questa opportunità. Perché conosciamo molti servitori famosi. Perché conosciamo molti servitori famosi. E quindi pensavo, ah allora posso parlare con questo, posso parlare con questo, posso parlare con l'altro. E allora pensavo, puoi parlare con questo, puoi parlare con questo? Però alla fine mi sono reso conto perché Dio me l'ha detto. Però al finale mi conto. Che que quello di cui io avevo bisogno non era quello che que io pensavo. Che necessitava non è quello che io pensavo. Sapete qual è stato il più grande errore di Giovanni Battista? Sapete qual fu l'errore più grande che commetteva Juan Battista? Non credere in quello che lui stesso aveva profetizzato. Non credere in lo è quello che lui stesso profetizzò. Cioè, immaginate Giovanni Battista. Immaginate Giovanni Battista. Il profeta più grande dell'Antico Testamento, dell Testamento, mm -hmm. mm -hmm. Testamento. Arriva Gesù. Arriva Gesù. Nell'Antico Testamento. Arriva Gesù. Arriva Gesù. Ah, tu sei il figlio di Dio. Ah, tu sei il figlio di Dio. Ho visto la colomba scendere su di lui come mi aveva detto Dio. Di, ehm la parola a in la, la, la cabeza come io, io te le dico passò il tempo passò il tempo prese un discepolo se vai un attimo a chiedere se è lui o dobbiamo aspettare un altro vai Ve a vedere se è lui o dobbiamo aspettare altro cioè tu l'hai profetizzato o cioè tu l'hai profetizzato tu hai visto una colomba che è scesa hai visto la parola? che era la segnala e non hai creduto e non hai creduto. creduto perché non hai creduto? perché no? Perché quello che tu pensavi che doveva essere il Messia. Que tu que que essere il Messias, non era quello che tu avevi fisicamente. No era Perché l'idea era che dovevano avere un Messia come David, un re, un vendicatore. Perché l'idea era di tenere qualcuno come David, forte. Il capo di un esercito. re, E alla fine invece Gesù diceva di amare i propri nemici. Gesù desidera amare i suoi nemici. E sei pazzo. E sei loco. No, non è questo che Dio ci ha mandato. Non è questo che Dio ci ha mandato. Sei tu che devi venire o un altro. è tu o è tu? No. Sapete quanta gente ci ha profetizzato, quanta gente di Valencia ci ha profetizzato che noi dovevamo venire a Valencia? Sapete quanta gente di Valencia ci ha profetizzato che teniamo che venire a Valencia? Sono state diverse persone che hanno ricevuto rivelazione e ce l'hanno detto e avevano ragione e avevano ragione, Dio glielo aveva rivelato e avevano ragione però oggi dove stanno? però oggi dove stanno? sono passati due anni passarono due anni dove stanno? dove stanno? non hanno creduto a quello che Dio stesso gli ha rivelato non hanno creduto a quello che que Dio stesso rivelò Giovanni Battista disse io devo, devo decrescere, lui deve crescere Giovanni Battista dijo, io eh, tengo crescere no? eh, e egli tiene che deve Gesù tiene che crescere, e io devo crescere. Perché in lui aveva orgoglio, perché in él aveva orgoglio. Chi è questo Gesù che viene? chi è questo Gesù che viene? Che mangia, che beve? Che come beve? Io sono cresciuto nel deserto, io già il nel deserto. mangiavo le locuste, come ha a Cosa selvatica, Animale selvatico. stavano i serpenti e gli scorpioni e questo è il figlio di Giuseppe Falegname il figlio di il Carpenter non ha mai vissuto nel deserto non ha nel deserto che può mai capire? che ma veramente sei tu che devi venire? per resto che devi venire o è un altro o è un e questo ha fatto in modo che Giovanni Battista e questo Juan Bautista alla fine è morto da solo in una prigione senza la testa. Al final muriò nella prigione senza la sin cabeza. Avrebbe dovuto essere il primo dei discepoli. Tenia che essere il primo dei discípoli. Quando doveva venire Gesù con la colomba? Quando che venire Gesù eh, con la paloma? Doveva dire, eccolo, l'agnolo di Dio. Andiamo tutti quanti, seguiamolo. Tendria a dire, eh, ah, all'està. Andiamo. Vamos. E quando Gesù iniziava a dire cose che a lui non piacevano, che erano strane. Tipo amate i vostri nemici, come amare a vostri nemici. Avrebbe dovuto se rendersi conto. Que darse cuenta, che quello che Dio stava facendo era qualcosa di nuovo. Che, che, stava era algo di nuovo, che avrebbe rotto il pensiero di quel momento. Che il suo, e che il fatto di crescere. E il fatto di crescere. Significa lasciare il proprio pensiero Per prendere quello di Dio Significa di lasciare il pensamento Per prendere quello di Dio Siamo di anniversario Abbiamo fatto due anni di strada E siamo due anni di cammino Però c'è molto avanti Che ci aspetta Però no, no no ci molte cose Che non si sperano Noi non cresceremo Ci moltiplicheremo Ci no, moltiplicheremo Ieri parlavamo con Vittorio mentre stavamo seduti a fare il caffè. Ieri allora parlavamo con Vittoria, sentati a tomare il caffè. Dopo dell'evangelizzazione. E lei mi diceva, Apostolo, però è buono che tu scrivi per scrivere e per segno le cose come lo dobbiamo fare. Io dico, ah Apostolo, è buono che tu scrivi le cose che dobbiamo fare. In maniera dettagliata. In maniera dettagliata. Perché io non so ancora come si devono fare queste cose. Perché io non so come si fanno queste cose e parlavamo che dobbiamo sviluppare un manuale e parlavamo che teneremo che sviluppare un manuale per quelli che verranno che vendranno che non sapranno nulla di come si, si, si, si fanno i gruppi di come si devono fare le cose che non sapranno nulla di come fare i gruppi, cose e da queste esperienze iniziali. e da questa esperienza iniziale Dio ci darà la ferramenta, la herramienta che noi abbiamo bisogno. Dio ci darà la herramienta para per moltiplicarci estenderci alla destra e alla sinistra perché i tuoi figli perché i tuoi figli vedete la Bibbia come è precisa i tuoi figli sta parlando di paternità sta parlando di paternità, paternità possiederanno le nazioni possiederanno le nazioni e popoleranno le città deserte e popoleranno le città deserto la fuori c'è un disastro fuori è un disastro. Dove guardi, guardi c'è un disastro. Donde, mira, mira, c'è un disastro. Però Dio ci sta dando figli. Però Dio non sta, sta dando hijos. Figli, hijos. Figlie, hijos. Guardati, guarda la persona a tuo fianco. Mira la persona a tuo tu lato. Dici, figli. figli, hijos. <risas> per conquistare le nazioni per conquistare le nazioni però no, no figli nel senso potete fare altri 5 6 figli eh. no, per noi cos'è al no? serio il... <ride> trono <ride> 5 figli spirituali che cosa per conquistare questo terribile deserto che c'è là fuori per conquistare questo terribile deserto che sta di fuori le nazioni le nazioni Amen. Amen. Allora vogliamo salutare le persone che ci seguono in diretta. Vogliamo salutare le persone che ci in diretta. Dio vi benedica. Dio ci